Il primo emendamento che sottopongo all'attenzione dell'Assemblea Capitolina eh, riguarda insomma, la modifica della delibera in realtà l'inserimento di un ulteriore punto per introdurre un principio che è quello della coprogettazione delle piattaforme eh, digitali. Eh, noi sappiamo che oggi nel momento in cui l'amministrazione vada ad adottare una, uh, degli strumenti e quindi delle piattaforme per determinati eh, servizi o comunque per digitalizzare dei procedimenti eh, amministrativi, mh, queste eh, piattaforme vengono ovviamente eh, portate avanti, insomma tutte le procedure di gara dal dipartimento trasformazione digitale ma eh, contestualmente o meglio prima insomma, della, di tutte queste attività c'è una fase ovviamente di, di progettazione e quindi di analisi anche di quelli che sono i requisiti funzionali perché è evidente che la, la, la, la struttura amministrativa che poi dovrà concretamente erogare quel servizio eh, dovrà quindi fornire anche eh, e costruire eh, effettivamente tutte quelle che sono queste funzionalità e quindi eh, non a caso, quando si va a digitalizzare un determinato procedimento, la prima, un, il primo momento è capire effettivamente questo procedimento, in quali fasi si sviluppa e quindi immaginarne ovviamente una sua reingegnerizzazione, che è la fase preliminare rispetto alla eh, digitalizzazione. Quindi eh, il nostro eh, il tema insomma, che porto all'attenzione, l'emendamento che porto all'attenzione dell'Aula riguarda proprio il principio della coprogettazione per garantire un eh, coinvolgimento ma anche una responsabilizzazione delle strutture sia capitoline che municipali, ciascuno per le funzioni e quindi per quanto di eh, esclusiva competenza. E sempre ovviamente nel rispetto di quelle che sono oggi le competenze attribuite al Dipartimento della di trasformazione digitale e al responsabile per la transizione digitale in questo modo si vuole creare un modello di costruzione delle piattaforme che poi vanno spesso eh, a, a sostituire i veri e propri ambienti fisici o i luoghi dove effettivamente vengono oggi lavorate determinate pratiche si sostituiscono in ambienti digitali e quindi è necessario che tutte le strutture che eh, dovranno poi utilizzare quel servizio possano o essere coinvolte nella progettazione ma anche essere responsabilizzate perché se poi la progettazione di quella piattaforma eh, per così dire non è, è completamente conforma a quello che poi è il servizio che si dovrà a, a, a erogare e quindi poi si dovrà potrebbe poi mettere mano ulteriormente sulla piattaforma e a quel punto magari spendere ulteriori risorse, ecco quindi il principio della coprogettazione che tra l'altro già è portato in parte già avanti insomma dal Dipartimento della Sformazione Digitale che già fanno questa attività di concertazione prima, secondo noi può essere un punto fondamentale soprattutto adesso che stiamo andando a un numero di piattaforme sempre più elevato, grazie.